Allora, al punto 11 comincia a entrarsi in zona caldissima. È il momento di mirare. In effetti, il mi, ora miro. Dopo aver effettuato l'attrazione secondaria, ho sentito che la scapola della coda, cerco di ruotare verso la colonna vertebrale, sempre guardando solo il centro del lato, l'avambraccio è rilassato. Ora miro, sono in apnea la punta della freccia è completamente sfocata in visione secondaria la quale si posizionerà automaticamente nel posto giusto perché la mira accade, accade inconsciamente in modo, attenzione attenzione in modo del tutto istintivo in modo del tutto istintivo eh sì, istintivo nel mentre nel mentre sento la giusta tensione dorsale dal lato della corda sento la giusta tensione dorsale dal lato della corda e penso di uscire da un ipotetico click poco prima del rilascio sposto l'attenzione sulla, te sulla tensione del braccio dell'arco e mi si forma nella mente il follow through ideale le dita della corda si rilassano in modo del tutto inatteso e la freccia va. Riffo nel mentre mentre accade la mira mentre accade la mira sento la giusta tensione dorsale sento la tensione dorsale ok sento che si prende in carico questa trazione il muscolo dorsale devo crearmi a questo punto anche un una strategia e sento la tensione dorsale, sento di uscire da un ipotetico clicker, quindi cosa vuol dire? Che mi devo espandere leggermente, ma internamente non si deve vedere niente, se devo, devo solo sentire che la tensione rimane e internamente devo incrementare questa tensione, proprio come se dovessi uscire da un clicker, ma non basta quello. Poco prima del rilascio, quindi poco prima del rilascio, e questa è forse la strategia più importante. No? Poco prima del rilascio, poco prima del rilascio, sposto l'attenzione sulla tensione del braccio davanti. Quindi sulla concomitanza, far braccio dell'arco e centro del bersaglio, la strategia un po' usata dai tiratori istintivi no? non cambia mica niente nessuno inventa mai delle cose più strane sono sempre le stesse ecco che la mia tensione si sposta sul braccio dell'acqua, la mira non, non mi devo ancora preoccupare no? vedo, non vedo eh, non è ancora successo perché quando la mira è arrivata al punto giusto al punto giusto inconsciamente l'inter si aprirà perché è una concomitanza di tanti fattori che devono entrare deve formarsi questo pazzolo no? quando il pazzolo è completo le dita si apriranno e la freccia partirà e la freccia andrà nel 10 nel, nel, nel centro perfetto quindi io dovrò spostare ho sentito la tensione dorsale ho spostato la tensione sulla, sulla tensione del braccio davanti la tensione è sempre, è sempre pronta mi si forma nella mente il follow through ideale e la freccia taglia sono ancora perfettamente in tensione verso il bersaglio la freccia è arrivata sul bersaglio posso scendere ancora l'occhio sul bersaglio sono sicuro che è centro perfetto che teoria bella <ride> Sono ancora in tensione col braccio dell'arco verso il bersaglio, la mano della corda va naturalmente all'indietro, sfiora la guancia e l'orecchio, il polso della mano dell'arco si rilassa all'istante, la freccia sul bersaglio, io sono ancora con lo sguardo fisso sul centro e il braccio dell'arco protegge in avanti. Chi vuole mi può richiedere tutto quello che ho scritto, che non può chiedere, io glielo mando tranquillamente. E qua questa ricordo è la mia sequenza, la mia strategia. Però ognuno è una farsalia su cui uno può costruire la propria. Ovviamente facendoci. mettendoci del proprio, no? Ovviamente. Un po' anche col proprio istruttore. Cioè. Questo sta anche a significare.. Quanto sia, importante, quanto sia importante soffermarsi dall'ancoraggio rilascio, ma per tutti, no? Perché è in questa fase dall'ancoraggio al rilascio, che io devo affinare devo affinare la fisicità, quindi la meccanica, la biomeccanica degli allineamenti, degli allineamenti muscolari. Sì, posso prepararli prima, posso fare in modo che arrivato a un certo punto sempre lo stesso posso rilasciare però non sarò mai preciso come avere una percezione sensoriale superiore se io riesco ad avere una percezione sensoriale notevolmente superiore ce lo sono aumentando le percezioni, aumentando i tempi sentendo gli allineamenti poi alla fine di tutto ci penserà il mio istinto e il mio inconscio a capire dove mettere la punta della freccia, o qualsiasi altro riferimento di cui io, io utilizzo, pure la parabola argentata, anche quella è, è degnissima, allora rilascerò. Ma quando rilascerò sarò sicuro che sarà ripetibile, che saranno sempre le stesse sensazioni, che sarà sempre lo stesso allineamento e soprattutto che le forze in gioco sono allineate, perché solo se le forze in gioco allineate riduco il caos e se riduco il caos aumento in modo esponenziale la precisione. del mio.